Vediamo allora in questa vetta che ci rimane le soluzioni proposte ai laboratori numero 3 e 4 che sono entrambi i laboratori sui diagrammi di processo, sui di diagram. Quella sul laboratorio di ieri del 5 lo vedremo la settimana prossima. Allora, eh, come sempre quando uno riprende le cose a distanza sembrano molto più semplici di quanto non avesse affrontate per la prima volta... No, il laboratorio come è stato proposto. Allora, le, il laboratorio 3 comprendeva un solo esercizio, che era la eh, costruzione del diagramma dell'attività per lo stage and job. Allora, vediamo un po' come è stato proposto una soluzione. Come al solito, bisogna riaprire quello giusto, magari, questo qui. Oh. questa la gara. ok sì, vediamo come è stato proposto volevo commentare la soluzione che è stata proposta dopodiché se avete avuto idee spunti in implementazioni diverse come al solito proviamo a discuterli insieme allora questo era lo stage and job eh, quindi il processo di eh, definizione e assegnazione svolgimento e conclusione dei tirocini su tutte queste varie fasi eh, questa, questo, questa soluzione è stata divisa in due processi uno a carico dell'azienda che propone un nuovo tirocinio, l'azienda inserisce una proposta dove ovviamente anche qua per eh, capire che cos'è una proposta quali sono le informazioni relative alla proposta uno deve andare a vedere il diagramma delle classi che abbiamo fatto in un esercizio precedente già in cui si, si, si indicava il tutore aziendale, si indicava l'azienda, eccetera, eccetera. Però questo è un processo indipendente, in qualunque momento un'azienda può inserire una nuova proposta nel sistema. Ovviamente, corredandole tutte le informazioni necessarie. Punto. Quando ha finito di inserire la proposta, il processo è chiuso, e eh, così, indipendente da cosa succederà dopo. Può essere una proposta che non riceve l'interesse da parte di nessuno quindi rimarrà lì a marcire eh, oppure invece sarà una proposta gettonatissima ci saranno 10.000 studenti che vogliono farlo questo non lo possiamo sapere, in questo processo non ci interessa abbiamo creato una nuova proposta invece l'altro processo è dal punto di vista soprattutto dello studente allora facciamo di spazio no? descrive cosa succede al tirocinio quindi mentre in precedenza Qua era chiaro cosa fosse il token, il token è una nuova proposta di tirocinio, in questo altro diagramma il token rappresenterà una richiesta di tirocinio da parte di uno studente, una richiesta di tirocinio da parte di uno studente, quindi uno studente potrà fare eventualmente più richieste di tirocinio nel caso in cui... Una richiesta precedente gli venga rifiutata, non gli venga accettata, allora ne farà una seconda, ne farà una terza, eccetera. Ok? Quindi questo è un modo di impostarlo. Un altro modo potrebbe essere quello di dire che il token è un tirocinio. Allora, un tirocinio significa un tirocinio attivato. Allora, lo vediamo, questa differenza, ad esempio, qua, nel fatto che quando la proposta che è stata fatta dallo studente sceglie un progetto performativo tra quelli inseriti dall'azienda ovviamente, viene verificato la stage and job e viene considerato non valido, rifiuta e il processo finisce. Il processo finisce significa che questa richiesta ha finito la sua vita, si è stata rifiutata, punto. Non che lo studente è stato ucciso o il tirocinio non potrà essere fatto, quello no, magari un altro sì. Perché se il token per noi è una richiesta, questa richiesta può trasformarsi in tirocinio oppure morire prima. Se invece avessimo deciso, e sarebbe stato altrettanto lecito, che il token dovesse rappresentare un tirocinio, allora il token lo devo tenere in circolo finché il tirocinio non, non si conclude. Allora, cosa avrei fatto in quel caso? Avrei detto che quando la verifica, quindi di fatto il tirocinio corrisponde poi con lo studente, perché poi uno studente ne può fare uno solo il tirocinio, quindi quello studente a un certo punto decide di fare il tirocinio, si prende un token e lo vuole portare in fondo. Se fa una richiesta e questa richiesta non viene accettata, allora semplicemente questa freccia anziché terminare il processo torna su e permette allo studente di scegliere un altro progetto formativo. Perché il token rappresenta il tirocinio o se vogliamo rappresenta lo studente, visto che c'è una relazione 1 a uno tra studenti e tirocini effettuati. Quindi anche qua, dipende dal punto di vista che prendete, stiamo rappresentando esattamente la stessa situazione, la stessa cosa. Le richieste possono essere tante, il tirocinio uno solo. Nel primo caso, quello modellato qua, le richieste possono se tante corrispondono a tanti token richiesta diversi. Nell'altro caso avremo un token tirocinio unico che però circola su più richieste nel caso in cui quelle precedenti non vengano approvate. Vabbè, qui abbiamo superato il primo scoglio, cioè lo stage and job ce l'ha accettato perché ha verificato i crediti, se li sono simpatici tutto quello che serve, lo studente indica il tutor accademico. Questa è l'azione in cui lo studente dice al sistema informativo guarda che io ho scelto o, o voglio indicare quel professore come tutor accademico. Come abbia fatto lo studente a mettersi d'accordo con quel professore per essere sicuro che poi lui accetti, che sia d'accordo, eccetera, eccetera, non lo sappiamo. Avviene tutto fuori dal sistema informativo. Che gli ha mandato una mail, gli ha telefonato, l'ha aspettato sotto casa, gli ha regalato un cestino di salumi, non lo so. Sta di fatto che lo studente è convine, sicuro, no? ma ha una buona confidenza, del fatto che eh, quel tutor accademico accetterà la richiesta. E quindi a questo punto dice al sistema informativo, io mi sono messo d'accordo con quel professore e ti dico il nome. Tutto il resto succede, succede nel mondo reale, ma non succede nel sistema informativo. Può anche capitare che lo studente inserisca il nome del tutor accademico, il quale non ne sa niente, si vede arrivare a questa richiesta, gli partono i 5 minuti e si arrabbia oppure lo accetta lo stesso oppure chi lo sa. Questo non è previsto dal sistema. È previsto che eh, in realtà manca un passaggio qua, cioè il docente deve approvare qua. Adesso non ricordo il testo, ma lo diceva, no? Se viene dimenticato un pezzettino. No, non parlo della eh, <ride> accademico, deve controfirmare la richiesta. Anche quello accademico, non solo quello aziendale. Quindi in realtà in questa soluzione manca un pezzo, manca un'azione qua che il docente conferma la richiesta. E può avvenire, se vogliamo fare cose semplici, sequenzialmente. Lo studente indica il docente, il docente accetta, a questo punto la richiesta che è stata firmata dal, dal studente e dal docente va all'azienda. Quindi l'azienda si vede già arrivare una richiesta che dal punto di vista del Politecnico è correttamente istruita. Se volessimo accelerare i tempi potremmo provare a mettere in parallelo queste due azioni. Ma nel momento che lo studente ha inserito tutti i dati, in parallelo vengono contattati l'azienda e il professore, i quali entrambi devono accettare. Quindi avremo un fork e un join davanti e dietro a queste due azioni. Corrici che se poi il docente non accetta ci facciamo una figuraccia con l'azienda, in certo senso. Ma, acceleriamo i tempi ma rischiamo. Però questa conferma-richiesta è stata dimenticata, no? ci, ci deve essere. Dopodiché, una volta che sono state confermate le date, lo studente va in azienda a fare il tirocinio. Per quanto ne sa il sistema informativo, il sistema informativo sa che tu da quella data avrai cominciato. Non è richiesto nessun tipo di interazione col sistema informativo durante lo svolgimento del tirocinio cioè tu dovrai in teoria alla, alla fine di giornata firmare le ore che hai svolto e alla fine della giornata far controfirmare dal tutore ehm, aziendale quelle ore e alla fine del mese invece dovrai far controfirmare dal tutore accademico le ore del tutto il mese ma questo avviene su fogli di carta che non interagiscono direttamente con il sistema informativo quindi il sistema informativo a rigore non sa so se tu sei ancora vivo, se sei emigrato in Australia oppure stai effettivamente facendo il tirocinio il sistema informativo non ti permette di far nulla, non ti richiede di far nulla fino a quando non è arrivata la data di fine del tirocinio vero e proprio. Allora, se c'era scritto che il tirocinio inizia il primo giugno e finisce il 20 luglio, allora dal 20 luglio in avanti, non prima, questo indica questa presidra, non prima del 20 luglio, non prima della data che è stata indicata del tirocinio, potranno lo studente e l'azienda eh, riempire il questionario di valutazione. Quindi lo studente di fatto ha ricevuto probabilmente un messaggio da parte del sistema che dice ok l'azienda ha confermato queste date, studente si sarà messo d'accordo con l'azienda che ora ci vediamo, dov'è l'indirizzo, dov'è la mensa, va bene, ma tutto questo non compete al sistema informativo. Il sistema informativo l'azione successiva che fornisce è quella di permettere la compilazione di questionari di valutazione, che sono entrambi possibili, entrambi obbligatori, uno da parte dello studente e uno da parte dell'azienda, subito dopo la fine del tirocinio. Avuti i due questionari di valutazione, a questo punto il docente può prendere in mano e registrare il voto, valutare e registrare il voto. Io vedo che valutazione ha dato lo studente, che valutazione, beh, poco, che valutazione ha dato l'azienda sul lavoro, e poi in realtà il docente va anche a valutare la monografia che avete scritto tesi di, legata al tirocinio, la relazione. Questa non compare questa relazione, perché non viene acquisita né gestita dal sistema informativo in nessun modo. È lo studente che la scrive e la manda al tutore. E quindi il tutore registra il voto solo dopo che ha letto la relazione, o no, perlomeno l'ha ricevuta, ha fatto finta di leggerla. Però questa è una, reazione, una responsabilità sua che non è gestita dal sistema informativo. Quindi il sistema informativo vedrà che a un certo punto il docente ha deciso di registrare quel voto. E quindi dal punto di vista del sistema il tirocinio è concluso. Questa è la versione più semplice, con meno orpelli possibili. Dicevamo il token è il token relativo alla richiesta, in realtà per questa parte del processo. Questa parte del processo il token rappresenta la richiesta, ma dall'accettazione in avanti praticamente il token rappresenta anche il tirocinio. Ormai il tirocinio è iniziato e prima o poi dovrà finire. Avanti con le domande. Dimmi. Sì. si dovrebbe questa cosa? Sì, l'ho fatto. La richiesta, ripeto solo la domanda per la registrazione, ti dici la richiesta, il testo diceva che deve essere firmata dal tutore aziendale e dal tutore accademico e sono queste due azioni qua. Lo studente ha indicato dal tutore accademico, il tutore accademico a sua volta firma, conferma, firma, chiamalo come vuoi, poi quello aziendale conferma e indica anche le date. Per da confermare le date indica anche l'accettazione, il... eh, sì, ok. Allora, se vuoi essere più esplicito, dicendo che qua conferma le date, sembra che confermi solo le date e non confermi effettivamente l'attribuzione del tirocinio. Sì, eh, se vogliamo essere più, più, più chiari, possiamo anche dire la firma, o, o conferma la richiesta, diciamo, prima e poi conferma le date. Questo. Può essere una puntualizzazione in più, sicuramente mettere un fork e un join cioè tra questi due? tra conferma richiesta da gente e conferma richiesta di vita sì, questo sì sicuramente. quindi questi due già detto prima, questi due così li ho indicati in serie ma potrebbero benissimo andare in parallelo quindi mettere un fork qua sopra e lasciare questi due in parallelo poi il join sotto Una cosa, i segnali di piazza temporale eh, non dovrebbe essere, essere. Cioè, così lo, io ho letto così, scritto così, lo vedrei come entro la data di fine. No. La Tresidra è una trappola. Ok? È una trappola che incasella il token. Quindi quando il token arriva, la Tresidra rimane intrappolato. E ciò che è scritto sotto, la data di fine, ti dice quando verrà liberato. Io non messo cioè, mi ricordo che nell'esempio c'è scritto wait, wait, wait, 5 hours no, allora, non, non, non, è preciso cioè dire che il token si libera il 20 luglio cosa dire di più preciso? l'importante per un'azione una, una, un di attesa temporale è che nel momento in cui il token arriva lui sappia calcolare esattamente quando dovrà uscire quando dovrà uscire lo posso indicare in termini relativi tra, tra 8 giorni e tra 22 minuti o in termini assoluti il 20 di giugno anche, anche se la data di inizio e fine è stata scelta precedente? anche se la data di inizio e fine è appena stata scelta l'importante è che sia già nota nel momento in cui il token entra nel momento in cui il token entra non 10 giorni prima non mi interessa saperlo un anno prima il token arriva qua e a questo punto dice, va bene, io devo, token devo addormentarmi quando punto la sveglia per rialzarmi? Allora, nel momento in cui mi addormento devo sapere già quando puntare la sveglia vuol dire che all'interno del sistema informativo deve esserci questa informazione qual è l'informazione che mi serve in questo caso? la data di fine del tirocinio ce l'ho? sì, perché l'ho appena acquisita, è appena stata confermata dall'azienda quindi posso mettermi a dormire e puntare la sveglia alle 8 del mattino del 20 luglio E a quel punto il token si verrà liberato. E, eh, attivato. Non posso fare nulla prima. No? Tu mi dicevi, io lo leggevo come se fosse entro il, no, non è entro il, è a partire da no? perché da quando il token arriva fino a quella data lì di uscita, non può succedere nulla. Quindi è molto se vogliamo locale la scelta che fa. Quando il token arriva lì, si chiede quando dovrà uscire lo deve poter calcolare in quel momento e si addormenta, si blocca l'azione allora, di consegnare il foglio della presenza l'azione di segnare il foglio delle presenze lui dice che lo studente deve consegnare all'ufficio di il foglio delle presenze allora eh, e su questo foglio di presenze ci devono essere scritte delle cose mh? le ore eccetera allora questa potrebbe essere sì, manca, può mancare un'azione dello stage and job qua che dice eh, conferma, eccezione del foglio presenze. Cioè l'impiegato dello stage and job, dopo che il tirocinio è finito e prima che possa essere registrato, quindi in parallelo alle altre attività di valutazione del tirocino eccetera eccetera a un certo punto deve dire sì questo ragazzo mi ha consegnato il foglio delle presenze questa è un'informazione questo foglio delle presenze è un pezzo di carta non entra quel pezzo di carta nel sistema informativo però c'è un impiegato in del Job che lo prende in mano e dice lui l'ha consegnato non sta a ricopiare tutto ora inizio, ora di fine eccetera lo controlla e spunta un flag questo è un booleano no? consegnato sì o no se l'ha consegnato sono a posto se non l'ha consegnato eh, eh, non potrò registrare il voto non permetterà al docente di registrare il voto perché il tirocinio non è ancora formalmente compiuto concluso dimmi per me il processo non è neanche la semplicità di registrazione a parte del stage in del tirocinio proprio come è stato fatto così nel senso che il docente assegna il voto invia il voto allo stage in giallo e poi segna la conclusione in giallo registra nella carrella... eh, non avviene così. Allora, eh, lui dice: eh, alla fine di tutto non dovrebbe essere lo stage il gioco che registra il voto. Eh, no, il voto lo già. nel momento in cui il docente si collega al portale per registrare il voto, quello è già registrato. Ah, dico cioè. come, come ti faccio insieme non dovrebbe essere poi validato in maniera definitiva. Cosa vuol dire validato in maniera definitiva? Cioè, lo stage il gioco ha già visto che la data è arrivata. I tirocini sono stati consegnati, il foglio di carta con le firme è stato consegnato, il docente ci ha messo il voto, cosa vuoi che faccia ancora questo gioco? Che ci metta un timbro? No? La cera lacca? No? Le verifiche le fate tutte a monte. Quando al docente è data la possibilità di registrare il voto vuol dire che è già tutto a posto. No? Non facciamo passaggi inutili, è che siamo nell'Italia della burocrazia, ma eh? dimmi. Non so se eh, vediamo. Il docente non può anche rifiutare la proposta del viene fuori la proposta del, del... del... del... del candidato. Allora, in, in teoria sì. Ne... Ne, le, nella realtà sì, nel senso che questa conferma la richiesta e questa conferma la richiesta, come dice il nome, la conferma è un'azione esplicita. Io posso confermare, ma potrei anche decidere di non confermare. Quindi sì. Eh, nella realtà avviene questo l'ho già anche fatto io, una volta o due. Eh, di, di rifiutare eh, non è in questa descrizione del processo in questo cioè, esercizio non si dilungava su questo aspetto quindi a un certo punto come sempre uno si deve fermare dicendo, che cosa modello che cosa, che cosa invece potrebbe essere aggiunto come dettaglio Allora, questo sicuramente è una parte cioè se dovessi costruire il sistema completo me, lo, me la devo porre questa domanda. Cosa succede se il docente decide di non confermare? È obbligato a confermare o cosa succede se decide di non confermare? Allora se, me lo devo chiedere, devo modellarlo, devo descriverlo. Visto che in tutta questa parte il testo non ne parla, solo vogliamo. a hm? un certo punto ci diamo dei limiti. Però effettivamente sarebbe da modellarsi. Sì. La conferma della conferma è un'azione dello Steven Jobs e non dello studente, okay. cioè, una ricezione della richiesta potrebbe essere come la richiesta del genocidio potrebbe essere un'azione dello Steven Jobs, di, dello Steven Jobs. No, no, allora ricordiamo che il dubbio: è sul perché questa conferma di ricezione delle forme presenze sia un'azione dello student Jobs e non un'azione dello studente. Allora, ricordiamo che qua eh, stiamo modellando le interazioni tra un utente del sistema e il sistema. Ok? Quindi, il foglio di carta ce l'ha in mano lo studente. È responsabilità, che è, legale, dello studente consegnarlo allo stagio di gioco. Va bene, tutto vero, con il sistema informativo non c'entra niente. Di chi è la responsabilità di indicare al sistema informativo che il foglio è stato consegnato? Chi è che deve farlo? È lo studente che sulla sua pagina del portale può dire sì ho consegnato il foglio? No, perché poi può dire di sì e non averlo consegnato per davvero. Chi è che dice al sistema informativo che il foglio è stato consegnato? Colui dell'ufficio che l'ha ricevuto. Non capisco perché tu lo volevo far fare allo studente richiesta del Allora, tu dici, tu vedi un parallelismo tra questo e la prima azione. E la azione. Scegli il progetto questa qua. Eh, però chi è? Di nuovo, ti rifaccio la stessa domanda. Chi è che va sul sistema informativo e dice che lo studente matricola 1, 2, 3, 4, 5 e vuole fare quel tirocinio? Allora, se fossimo in un caso in cui tu vai a uno stage and job a sportello, sfogli già, mi piace questo. Allora l'impiegato dice, va bene, allora ti inserisco. Allora quello sposterà in uno stage and job, questa opzione. Perché sarebbe la persona del stage and job che sarebbe responsabile di, di interagire col sistema informativo per caricare questa proposta. Su richiesta lo studente che ha lì di fronte, ma questo altro pezzo di frase non lo posso dire perché il sistema informativo non lo sa. Ma per come è fatto... Il nostro sistema è lo studente che autonomamente vede le richieste e dice voglio uno. Lo stage and Job non richiede, non, richiede e non è necessario che intervenga nessuna persona dello stage in Job in questo processo di inserimento, di questa azione di inserimento della richiesta. Cosa succede? Che lo studente da casa sua si collega ad un tirocinio. Al mattino dopo, alle 9, arriva in ufficio quello dello Stage and Job e dice, oh, guarda. Ieri sera, nella giornata di ieri, sono cinque studenti nuovi che hanno richiesto. Allora andiamo a vedere, a verificarle ciascuna e per ciascuna dico sia sì, accettata, o non accettata. Allora lo fa lui. Però dobbiamo sempre essere molto concreti. Quando c'è un'azione mi chiedo, ma chi c'è dietro la tastiera per fare questo? Allora questo è l'ottore responsabile di quell'azione. classe eh, presenza? Tutte, tutte le date delle varie, varie presenze dell'azienda, uh, chi che inserisce queste date? Allora, Spero. se ci fosse, adesso poi, purtroppo qua sono esercizi fatti in momenti diversi, quindi, però se noi volessimo fare, ehm, se nel diagramma delle classi ci fosse effettivamente una classe presenza che registra giorno per giorno la presenza, entrata e uscita del, del, della persona, Qualcuno deve inserirlo nel sistema informativo. Allora, questo qualcuno può essere o il signore dello stage and job, che quindi prima di confermare l'eccezione del foglio, o contestualmente l'eccezione del foglio, in, lo, lo, lo ricopia, ricopia tutti i dati, oppure molto più probabilmente io questo compito lo darei da fare allo studente. E lo studente prende questi dati, li ricopia, li carica nel sistema e dopo... L'impiegato del stage in job, e quindi le prende, le ricopia nel sistema, poi prende il foglio di carta che è appena ricopiato nel sistema, lo dà al stage in job. Dopodiché l'impiegato prende quel sì. foglio di carta, dà un'occhiata, se i dati che ci sono sulla carta corrispondono abbastanza bene a quelli che sono inseriti nel sistema, e fa conferma. Allora in questo caso metterei un'azione dello studente qui. L azione dello studente su questo ramo qua, parallelo, dopo il fork e prima di questa azione. Perché in quel ramo lì si devono svolgere due cose, prima lo studente carica i dati e dopo lo stage and job ehm, li, li, li conferma. Questo era il laboratorio 2, vero il, il modello delle classi di questo? No, come soluzioni, come dicevi, tirocini, Ecco, nella soluzione che c'era, che avevamo, però non c'è quello che dici tu. Ah, la classe presenza, sì, c'è. Certo. E quindi in realtà qualcuno deve ricopiarlo. Cioè per essere coerenti tra il modello della classe e il modello del processo, le informazioni che sono nella classe presenza qualcuno le deve inserire. E realisticamente può farlo solo lo studente. Perché non ci vede tutto l'aziendale andare tutte le sere a inserire quel dato. Ok, altro su questo? Ok, passiamo alla settimana successiva che aveva due processi, il primo è il totem, un check-in automatico tra miglia totem, il mi passeggero seleziona la lingua, digita i dati, a questo punto il totem cerca se c'è una prenotazione, questa sperabilmente esiste, il passeggero a questo punto inserisce il passaporto per la scansione se i dati sono corretti a questo punto puoi selezionare quindi sei effettivamente riconosciuto, sei effettivamente passeggero di quel volo puoi, inserire, puoi selezionare il costo e eventualmente se, eh, se hai dei bagagli da imbarcare e a seconda del peso lo, lo utilizzerà se, se lo imbarco oppure se lo devi stamparlo cioè se devi invece portartelo a mano e così via ed eventualmente il pagamento del supplemento quindi questo è un processo essenzialmente sequenziale, una serie di fasi una dopo l'altra, con alcuni distinguo, con alcune scelte, da compiere tra la faccenda. Quindi la sua rappresentazione era abbastanza, è abbastanza lineare. Qui c'è un token che rappresenta il singolo check-in del singolo eh, passeggero, quale passeggero arriva al totem, come prima cosa seleziona la lingua, poi inserisce i dati. Dopodiché, i dati sono il nome e il cognome. Il sistema verifica che lui abbia una prenotazione in corso, su quella compagnia, nel caso in cui non ci sia nessuna prenotazione, il processo finisce. Se invece la prenotazione c'è, l'utente deve inserire i dati del proprio passaporto facendolo scansionare. Quindi mette i dati precedenti, li scrive lui sulla tastiera, questi qui, anziché scrivere lui il numero del passaporto, me lo mette sullo scanner, il quale se lo legge da solo. A questo punto lui fa un controllo incrociato del fatto che il nome e il cognome sul, passegge, sul passaporto corrispondano al nome e cognome della persona. Se tutto va bene, ti permette di andare avanti, selezionare il posto sedere, selezionare il numero dei bagagli, posizionare i bagagli sulla bilancia. E seconda che il peso dei bagagli misurati dalla bilancia sia maggiore o minore del, del, del peso permesso in funzione del tipo di biglietto che hai acquistato, ti permette di andare avanti oppure ti richiede a questo punto di inserire la carta di credito per pagare il supplemento. Dopodiché ti stampa il biglietto e il cartellino da appiccicare sulla, sulla, sulla valigia. Condizioni di terminazione, sono stati messi come, come terminazione eh, solamente di flusso anziché di attività, ma è uguale, non essendoci dei fork fanno esattamente la stessa cosa, perché un token solo in giro lo distruggono. Quindi metterlo così oppure metterli così, nel caso in cui appunto in questo processo non ci sono dei fork, un token solo, sono assolutamente equivalenti. Distruggono il token essendo l'unico distruggono il processo. Qui non ci sono attività da fare in parallelo perché tu puoi procedere al passaggio successivo solamente se il passaggio precedente aveva dato l'approvazione, aveva dato l'ok. Okay. E se qualcosa non va, ti sbatte fuori e basta. Ricominci da capo. Dimmi capito la prospettiva attraverso la quale vedo le azioni, cioè questo tipo ma io gli utenti rischi i dati, però poi in realtà l'aspetto del passaporto non, non ce la faccio io. Allora, eh, la domanda è, la semplifico, se lo dovessimo fare con swim lane chi metteremo come soggetto e che criterio abbiamo per indicare le varie attività di un soggetto? Allora, in questo caso ci, i soggetti sono due, l'utente e il token. Ci sono azioni che l'utente fa da solo. Quelle non le voglio vedere. L'utente si soffia il naso. Ci sono azioni che il sistema fa da solo e ci sono azioni che il sistema fa in, in collaborazione con l'utente. Allora, se sto descrivendo un'azione in cui il dotem collabora con l'utente, quindi devono fare qualcosa insieme, la metto nella colonna dell'utente. Mettere un'azione nella colonna dell'utente significa azione compiuta insieme dall'utente e dal sistema, sempre. Ok, là in utente, oppure dire in un'azione l'utente fa questo, ha sempre, sempre, sempre con tutto inteso, l'utente in collaborazione col sistema o interagendo con il sistema fa questo. La colonna sistema la vado a popolare è solamente delle azioni che il sistema fa senza interagire con l'utente. Allora, in questo. Diagramma di attività non vedo nessuna attività che non richieda la presenza e la collaborazione dell'utente. Anche la scansione del passaporto. Cioè l'utente lo deve mettere lì il passaporto. È vero che l'utente posiziona il passaporto e il sistema lo scannerizza, lo scansisce, e eh, va bene. Però è un'azione che se l'utente non la fa, il sistema non va avanti da solo. Se tu metti un'azione sotto la Dream Lane, oppure come soggetto il sistema, stai proponendo che il sistema può andare avanti e concluderlo da solo anche se l'utente non c'è, non vuole, non lo sa. E qui non è così, nessuna di queste azioni può essere portata avanti senza che l'utente faccia quel passettino che deve fare in quel momento. Ok? okay? Dimmi. C'è con questa cosa. Io avevo pensato a due cose che ho avevo visto dal mio punto di vista dalla connectiva come ad esempio all'inizio cercare la prontazione, avevo pensato che la swing. Totem ci fosse il sistema c'è di funzione o più eventuali, ad esempio, negli S mettevo un messaggio di di nome come non so, ma è disponibile, così per ogni volta che si esce al sistema, ok? Allora lui dice due cose diverse. Una è ehm, che sembrano uguali. Sono diverse. Eh, una dice, eh, ad esempio, nell'inserimento dati. Io ho messo poi un'azione, quindi ho messo l'azione sull'utente studio dell'utente inserisce i dati e un'altra azione che dice il sistema verifica i dati. E poi dopo l'if che dice se la verifica è andata a buon fine oppure no. E quindi in questo caso lui avrebbe identificato delle azioni che qua non ci sono in più in cui il sistema lavora. Eh, sì, ha senso. Mi chiedo se la verifica è banale, se ha senso specificarla come un'azione. Eh, è, una, è una questione semplicemente di livello di dettaglio no? è ovvio che tutte le volte che inserisco il dato il sistema fa una verifica allora questa operazione di verifica è sufficientemente importante o complessa che la voglio esplicitare e documentare allora ha senso mettere come azione del sistema altrimenti uno può dire vabbè io inserisco dei dati questo, questo blocco di scelta con i dati che ha a disposizione può decidere se la presentazione esiste oppure no? Sì, cioè il, siste... il blocco di scelta chi è che lo fa? E lo fa il sistema. È il sistema che verifica i dati che ha e decide se questi dati sono buoni o non buoni, la prenotazione esiste oppure no. Quindi la ricerca della prenotazione può far parte già dell'inserimento dei dati, può far parte di questo blocco di scelta, oppure se vogliamo dargli un'importanza la possiamo mettere in un blocco a parte del sistema. Tanto alla fine è sempre il sistema che fa le cose. Dipende solo da noi, noi a quale operazione vogliamo dare più rilevanza. Quindi in quel caso sì. La stessa cosa vale per posizione bagagli in bilancia, cioè l'utente posiziona i bagagli in bilancia, però poi il sistema successivo deve pesare, cioè, magari deve ricevere il, da, il dato L'utente, la... allora lui dice la stessa cosa succede con posizione bagagli in bilancia. Allora ricordiamoci sempre che quest, qui stiamo descrivendo le azioni che fa l'utente, ok? Viste da, descritte come le cose che fa l'utente, ma in realtà l'utente fa sempre cose insieme al sistema, quindi posiziona bagagli in bilancia, vuol dire che le posiziona e il sistema li pesa, insieme, c'è cioè, sempre la componente del sistema anche in queste azioni, non è che prima, eh, ricordiamoci il significato della freccia, la freccia vuol dire che quando ho finito una cosa comincio l'altra, questa azione è un'azione in cui in cui l'utente interagendo con il sistema posiziona i bagagli in bilancia e li pesa adesso qua forse non è scritto nel modo migliore perché parla solo di posizione però c'è sempre la quando dico inserisci i dati ecco faccio un esempio che non avete fatto voi ma estremo vedere due attività in cui in una ci fosse scritto l'utente inserisce i dati e nella seconda il sistema salva i dati è sbagliato perché l'attività, l'utente inserisce i dati, dove vanno a finire quei dati? Nel sistema. È l'utente che inserisce i dati nel sistema già, quindi non, è, non serve un passo successivo per acquisirli questi dati. Quando dico l'utente pesa una valigia, è in realtà il sistema che la sta pesando perché l'utente gliela ha messa sopra. Cioè, dietro questa non è un'azione tipo schiaccio un bottone, no? la posiziona, allora lui la sente oppure non la sente, come quando, pesiamo, quando compriamo la... La, le, le patate al supermercato no? la metti sulla bilancia la bilancia quando arriva al peso ti permette di schiacciare il bottone c'è un minimo di interazione tra te e sistema e il fatto che tu abbia concluso l'azione vuol dire che il sistema ha acquisito i dati che gli servono non serve spesso perché altrimenti ogni azione dovremmo schiacciare in due questo è un lavoro che faremo quando andremo a vedere il dettaglio dei casi d'uso che va a vedere i, i singoli scambi di informazioni tra utente e il sistema Qui un, una singola azione è sempre una collaborazione tra l'utente e il sistema e lascia sempre una traccia nel sistema. Se io dico l'utente si i dati e questi dati non vengono lasciati nel sistema, oppure dico l'utente posiziona la bagag la, il bagaglio sulla bilancia e il sistema non sta pesando, non sta registrando la pesata, quella azione non esiste, non c'è stata perché il sistema non l'ha vista. Okay, quindi no, no, non fate troppo dettaglio qua pensate ai passaggi logici, passaggi logici che richiedono tutti un'interazione in in e una collaborazione tra utenti e sistemi. Dimmi. No, mi ero pensato al passaggio logico perché alla fine la conferma andava a luogo se o no, sal, ad esempio il sistema salva e la alla fine dipende sempre da cosa, cosa intendiamo con un singolo blocco però appunto generare un blocco per fare un controllo semplice del tipo il dato è inserito o non è inserito mi sembra eccessivo sembra... Eh, eh. Eh, facciamo attenzione che se noi mettiamo troppi blocchi stiamo poi perdendo informazioni. perché se tu hai un diagramma che potevi disegnare con 10 blocchi lo disegni con 40 perché volevi mettere i vari passaggi diventa molto meno leggibile molto meno comprensibile ah, uno dei criteri che ci eravamo dati sulla bontà di questi diagrammi è la minimalità cioè, se una cosa non serve o è, diciamo così, si può comprendere nel blocco precedente e nel blocco successivo, cerchiamo di farlo. Eh, mi ero perso la seconda, scusami, la, la seconda cosa che avevi detto, perché ho detto erano due cose diverse, ti ho risposto la prima, poi ho risposto a lui. negli S comunicava un segnale in procedura da parte del sistema, che comunicava... Ok, allora, ok, questa era... esatto. Eh, lui dice, l'altra cosa, l'altra azione che attribuiva al sistema e era un'azione nella quale il sistema comunica all'utente eh, che, che, che l'operazione non è andata a buon fine errore vattene non ti voglio okay? allora se io dovessi qua a questo punto diciamo qui no? mettere un errore dire ok eh, dati non validi come lo indico Lo indico con un'azione dell'utente. Dati non validi, ma sempre nella classe utente. Nella swim lane, se ci fosse dell'utente, come azione e non come segnale. Scusate, qua sto pasticciando, ma per metterlo qua in mezzo. Perché come utente e perché come azione? Ma perché non è una cosa che fa il sistema informativo da solo di dirsi eh, questo aveva messo dei dati non validi. No, lo scrive a video. Allora quella è un'interazione del sistema con l'utente. È l'utente che legge i dati che il sistema gli ha scritto. Magari l'utente dovrebbe anche, probabilmente avrà anche un bottoncione grosso con cui scrivere ok, va bene, ho letto. Mi dispiace, me ne vado. Con la cosa tra le gambe se lo mettessi nella colonna sistema vorrebbe dire che il sistema è una lavorazione che fa da solo senza bisogno dell'utente presente e allora non gliel'ha detto si è dato un messaggio da, da solo non l'ha dato all'utente quindi anche le comunicazioni dal sistema verso l'utente dove immagino con quel totem io aspetto comunque di premere un bottone o oppure vabbè, se ne va dopo un minuto la tolgo lo stesso ma è comunque qualcosa che richiede l'utente presente richiede la collaborazione dell'utente il primo lo metto come azione di responsabilità dell'utente e non del sistema dell'utente più sistema, cioè utente non sistema da solo senza l'utente presente l'altra cosa, lo voglio come azione e non come invio di segnale non è un invio di segnale questo se fosse un invio di segnale vorrebbe dire che l'informazione, che eh, i dati non erano validi il mio sistema la manda a un altro sistema informativo magari ti mando la mail ti mando l'SMS che dice transazione annullata ma non te lo sto facendo vedere sul Totem perché l'invio dei segnali è sempre un'azione dovunque noi la mettiamo anche se la mettessimo come utente è un'azione che fa il sistema da solo, un'azione automatica non c'è mai l'utente da parte così come il fork, il Join, la Choice eccetera sono sempre dovunque le mettiamo sono sempre del sistema anche e anche l'invio di sezione segnali, sono dovunque le mettiate sono sempre azioni fatte dal sistema in autonomia. Allora se faccio l'invio segnale così vuol dire che io sto comunicando all'utente che qualcosa è andato storto, ma non lo sto comunicando sul totem, lo sto comunicando per altro canale, fuori, esterno. Mentre invece se la stessa cosa la metto come azione, la sto comunicando nel sistema, attraverso il sistema. Quindi il sistema e l'utente si scambiano queste informazioni. Se è un segnale il sistema manda l'informazione altrove e questo altrove speriamo che arrivi all'utente. Quindi un'azione al sistema, un carico al sistema, è un'azione che noi modelliamo con molta parsimonia, perché sennò dovremmo mettere in tutti i momenti, solamente quando il sistema fa un'elaborazione degna di nota, che non sia semplicemente il controllo di un dato, è un'azione in cui l'utente non deve inserire dati, non deve vedere i risultati. Come erano quelle ricordate dell'elaborazione della lista d'attesa. Allora lì effettivamente c'era un algoritmo che girava che andava avanti indipendentemente dalla presenza dell'utente, perché ricordate, l'utente 1 ha detto cancella, poi se n'è andato, non serviva più, poi il sistema doveva fare cose, e ricordarsi chi c'era in lista d'attesa, chi l'aveva già mandato, eccetera. Allora lì aveva senso perché tutta la parte dietro le quinte è che andava avanti. Ma avere inserito un dato e dire il dato è sbagliato, è qualcosa che faccio con l'utente. Altre? Allora, chiudiamo questo non salviamo perché abbiamo pacioccato L avete fatto melina perché non volevate arrivare a questo eh, che è quello del Torrigian che è una gara di corsa eh, vabbè non stiamo a rileggere il testo allora vediamo come è stata modellata qui allora qui è stato modellato con una prima con tre processi questo ovviamente essendo molto più articolato si presta a essere modellato in tanti, molti modi diversi no? molto più diversi quello del totem effettivamente era molto difficile eh, diciamo così, uscire dalla, dalla pura sequenzialità perché quello era invece qua eh, lo, ma, essendo una cosa molto più complicata Può essere modellata anche in molti modi diversi, quindi qua c'è molta più libertà. Allora, lui dice, ha un processo che rappresenta, qui non c'è scritto purtroppo nella nota cosa, cosa rappresenta il token, però questo processo rappresenta, cioè il token di questo processo rappresenta la gara di un partecipante che se questa gara ha mille partecipanti questo processo verrà attivato mille volte in realtà qualcuno in più perché tiene, tiene conto anche dei partecipanti che chiedono di essere iscritti ma non possono essere iscritti perché eh, il numero massimo è già stato superato diciamo che questo token rappresenta le domande di iscrizione che poi nel caso migliore sono accettate e diventano gara quindi immaginiamo, lasciamo perdere, dimentichiamo per un attimo il fatto di non avere accettati se ho mille concorrenti avrò mille token che girano mille volte il processo ogni processo rappresenta a che punto è arrivato un singolo concorrente quindi se noi facciamo questa gara ciascuno di noi girerà un token ma di noi avrà un proprio token e quindi seguiamo lo svolgimento della gara dal punto di vista del singolo corridore quindi il singolo corridore cosa fa? Cioè, scusate non, non, non è il singolo corridore cosa fa? il sistema informativo cosa deve fare? per seguire la gara del singolo corridore. Ci cioè, saranno alcune cose che deve fare il corridore, alcune cose che deve fare il giudice, eccetera, eccetera. Allora, innanzitutto il partecipante deve iscriversi, quindi si collega al sito e si iscrive. Il sistema può decidere se è stato raggiunto il numero massimo di iscrizioni, se non è ancora stato raggiunto il numero massimo di iscrizioni, allora l'iscrizione viene accettata, altrimenti viene rifiutata e buttata via. Questa azione qua viene fatta dal sistema automaticamente, anche se nella colonna organizzatore, perché il blocco choice non corrisponde a un'azione. Ricordiamoci che c'è un umano dietro se e solo se mettiamo un blocco azione, rettangolo arrotondato. In tutti gli altri casi avviene dal sistema, è il sistema che lo implementa in automatico. Perché ovviamente il sistema sa se gli iscritti ha già superato il massimo, non, non, non è necessario chiamare un organizzatore per dire senti, ma 1001 è maggiore di mille. Se invece è minore di mille, cioè la domanda di iscrizione è lecita, l'organizzatore verifica i dati. Ma eh? che vuol dire verifica i dati? Ma verifica che non si sia scritto Pinco Pallino o Giuseppe Garibaldi o Albert Einstein con dei dati fasulli o delle parolacce scritte al posto del nome o chissà cosa, no? Alla fine poi devo scriverlo, devo contarlo, lui sta occupando una posizione e voglio evitare che ci siano delle iscrizioni farlocche, cioè quindi se i dati sono credibili vado avanti, credibili, validi, eccetera. Altrimenti questa iscrizione viene, non viene contata, non viene approvata. A questo punto viene convalidata assegnare pettorale. Quindi in realtà convalida di assegna pettorale scritto così: la convalida lo fa l'organizzatore, l'assegnazione del pettorale lo fa il sistema, cioè il numerino del pettorale lo dà il sistema non lo dà ok. Però qui evidenzia il fatto che viene dato questo numero. Tra l'altro questa azione qua è quella che incrementerà il numero di iscritti e che eventualmente bloccherà le selezioni future perché fino a quando non arriva questa combaida la persona non è iscritta e questa verifica dati scritta così vuol dire che un responsabile dell'organizzatore sta verificando i dati cioè il sistema gli sta facendo vedere i dati il responsabile dei legge ci ragiona fa delle cose e poi dice ok non sta dicendo il sistema verifica i dati ok non è la verità automatica, quella può essere già avvenuta qui, se mancavano dei campi, non accettavo, se mancano dei campi, semplicemente rimango dentro questa azione di iscrizione, cioè, qui dentro l'azione di iscrizione l'utente inserisce i dati relativi all'iscrizione, se mancano un campo, se la password è sbagliata, se la mail non corrisponde, non esco da lì, perché l'azione partecipante inserisce i dati relativi alla propria iscrizione non è conclusa, No. Queste azioni non sono azioni idiote, sono azioni che al loro interno possono avere i loro controlli, il loro controllo, loro... controllo di validità dell'inserimento di un form, non devo andare a dire sbagliato sì, il primo form, anche la pasta, eccetera. È tutto evidente, no? fa parte quasi dell'interfaccia utente che permette quell'inserimento. Eh, Lo vedremo meglio quando poi costruiremo i singoli casi d'uso qua dentro un caso d'uso non è un click dell'utente è una serie di interazioni tra utente e sistema ha quindi un singolo blocco dentro ha la sua articolazione uh, comando da segna effettorale email di conferma questa qui non mi piace io l'avrei fatta, va, va fatta come segnale perché così sembra quasi che il testo della mail lo scriva l'organizzatore invece il mail di conferma parte in automatico da parte del sistema questo è sbagliato, non è preferibile farlo cos'è, è sbagliato e basta. Appunto. E poi, dal punto di vista del singolo utente, non succede più nulla fino al giorno della gara. Cioè tu quando a un certo punto hai ricevuto la media conferma, non vuoi, non devi, non vuoi più far niente all'interno di questo processo. Quindi immaginiamo questi mille token, ognuno si iscrive, quindi va vale al suo lavoro, il responsabile dell'organizzatore vede i suoi dati, dice conferma, partono le mail, e quindi ci sono mille processi attivi con il loro token, mille diversi token, fermi tutti qua. catturati lì e verranno liberati e sbloccati solamente il giorno inizio della gara il giorno inizio della gara a questo punto ci sono delle attività di interazione tra sistema informativo ed utenti nei quali il partecipante non c'è più ma non che non ci sia fisicamente, lui è lì e sta correndo, semplicemente visto che c'è da correre non è che può fermarsi a digitare i dati sulla tastiera, sul, sullo smartphone, eccetera. Non è lui che, fa, che interagisce direttamente col sistema informativo. Quando lui arriva con il suo bel pettorale che si è stampato, eccetera, allora ci sarà l'addetto che registra la sua presenza. Quindi passa il primo controllo, l'addetto controlla il numero del pettorale e dice ok, tizio è arrivato, perché magari dei mille iscritti, cento si sono persi per strada, quel giorno non arrivano, sono malati, ha cambiato idea, eccetera. Quindi c'è il primo orario in cui possono entrare, l'addetto ma via via li verifica e registra la loro presenza. Loro non devono fare nulla, devono esserci fisicamente, parlare con l'addetto, per da dargli i documenti, e farsi vedere le cose, ma chi interagisce col sistema è solamente l'addetto, che avrà in mano il suo tablet in cui spunta le informazioni. Poi c'è l'orario di partenza, si dà il via, il via potrebbe essere non mi ricordo se nel testo fosse scritto contemporaneo o cadenzato cioè potrebbero partire tutti insieme oppure a volte farli scaglionano 10 per volta poi gli altri 10 partono un minuto dopo e così via per evitare che si ammassino la prima, prima curva o la prima strettoia non importa l'importante è che l'orario di partenza del singolo perché ricordiamoci che c'è un token per ogni singolo sia definito nel, nel momento in cui la, viene registrata la presenza il, quando ho registrato la presenza, il token, ecco, nel caso in cui eh, ci fossero orari scaglionati, probabilmente ci, sarebbe, ci starebbe molto bene, qua un'attività a carico del sistema che dice definisce l'orario di partenza per tizio. Allora quella sì, va bene come sistema, perché non la fa il giudice, non c'entra con la registrazione della presenza, è un calcolo che faccia parte, che genera un dato che viene usato per catturare il token e definire la pausa. Messo così sembra descrivere di più un orario di partenza uguale per tutti. Quando arriva quell'ora, via. E a questo punto avviene la gara e durante la gara cosa succede? Succede che questa persona corre e di tanto in tanto passa da un punto di controllo. Ogni volta che passa da un punto di controllo c'è un addetto che registra il suo passaggio. Dice ah, è, passato, è, passato, è passato il pettorale 131 l'azione è sempre la stessa ovviamente l'addetto specifico sarà diverso perché sono mini diversi piazzati in posti diversi il punto di passaggio che viene registrato sarà diverso ovviamente ma dal punto di vista del sistema informativo l'azione è la stessa questo di passaggio probabilmente sarà un'applicazione un sullo smartphone di cui lui mette il numero e schiacciato l'ho visto passare oppure quando tu sei spompato, arrivi al prossimo punto di passaggio e dici all'addetto: Senti, non ce la faccio più, mi ritiro. E allora lui in quel caso registra il ritiro. Non sei tu che lo dici. Tu lo dici non sei tu che lo dici al sistema informativo, tu lo dici all'addetto e all l'addetto lo inserisce nel sistema informativo. Quindi per quello è tutto nella corona addetto. Poi a un certo punto, il passaggio, tra i passaggi che sono stati registrati, ce ne sarà uno speciale che è l'ultimo, il traguardo d'arrivo. Allora questo blocco di scelta si chiede, ma se eh, il passaggio che ho appena registrato era quello relativo al traguardo, la gara è finita se invece non era quello relativo al traguardo beh, mi aspetto che lui passi ancora da altri punti di controllo e quindi l'addetto in realtà l'addetto al traguardo fa esattamente lo stesso lavoro che fanno gli altri addetti ai punti intermedi nulla di speciale, il sistema informativo che sa che a questo punto quel token lì quel signore lì è arrivato al traguardo poi essere arrivato al traguardo per primo non vuol dire automaticamente aver vinto la gara perché su gare di questo genere, campestri montane sarebbe facile trovare il furbo che riesce a tagliare no? o ha nascosto la bicicletta la sera prima si fa un pezzo in discesa senza essere visto in una strada secondaria per cui ci vuole a un certo punto il giudice che convaglia, cosa vuol dire convaglia? Il giudice vede gli orari, i passaggi che sono stati fatti, e vede, ora attenzione che il passaggio al punto di controllo 27 non c'è, oppure mi sembra troppo vicino come tempi, oppure è passato prima dal 27 e poi dal 26, non ha fatto la gara in modo corretto e quindi è squalificato. Oppure invece è andato tutto bene e allora la gara è finita, e possiamo comunicare al partecipante l'esito positivo o negativo della, della gara. Questa è l'attività del partecipante. Non sappiamo se è arrivato primo, secondo o terzo. La graduatoria non la possiamo fare fino a quando non sono arrivati tutti. E i giudici della graduatoria la fanno una volta sola. Qui c'è un processo separato apposta. Perché è un processo separato? Perché la graduatoria viene fatta una volta sola per tutta la gara, mentre l'arrivo viene fatto da ogni singolo concorrente quando arriva. Quindi nel processo di prima il token era il concorrente, in questo processo, graduatorio generale, il token è la gara, quindi della gara del 2016 c'è un token solo, in cui il sistema aggiunge, registra sulla classifica, i eh, concorrenti man mano che arrivano che c'è una restrizione di segnale cioè man mano che il giudice ha registrato e convalidato il proprio arrivo e poi quando sono arrivati tutti fa il conto nel tempo e pubblica la classifica classifica che il pubblico può visualizzare in qualunque momento adesso poi qua sono altri processi su cui magari oggi non abbiamo tempo di entrare ci sono domande su questi? dimmi che in, in sì, sì, ci vorrebbe un rombo davanti per farlo. Va bene, questo processo parla di due: sì. io ho fatto che c'erano le descrizioni, e dall'altra parte ho fatto che c'erano i partecipanti che si presentano. Quindi tu dici: Io ho un processo che arriva essenzialmente fino a qua, no, fino a sotto prima la mail, questo è il processo 1 e poi hai un processo 2 che inizia con l'inizio della gara e eh, sì, si può fare in questo caso eh, la scelta è libera perché eh, puoi sempre prendere un processo e dividere in più di uno eh, in realtà il token è lo stesso, c'è una relazione 1-1 tra i token dell'iscrizione e i token della, della, della gara se per chiarezza li vuoi separare, va benissimo hai un secondo processo che inizierà immagino con una cassidra può fare. Eh, Descrivi il token dicendo che il token è relativo, da una parte dirai il token è relativo a un potenziale candidato che vuole iscriversi, dall'altra parte dirai che il token è relativo a eh, un corridore già iscritto. Sì. Prego. L'organizzatore è una persona, è una persona che, dati. che interagendo col sistema informativo fa delle verifiche manuali okay. e lui ci mette del suo giudizio per dire questo dato è valido. Se invece un'azione verifica dati l'avessimo messa sotto l'interstazione sistema informativo significa che avremmo voluto fare una serie di verifiche automatiche, automatizzate, dei check formali su quei dati dipende dal tipo di, di, di verifiche che, che, che vengono fatte. Se sono verifiche che sono automatiche, automatizzabili, possono essere fatte dal sistema informativo e possiamo, se per noi sono importanti, rilevanti, le possiamo evidenziare, mettendo un'azione a carico del sistema informativo. Se però queste verifiche richiedono comunque un, un umano che le confermi, le metto nella colonna del determinato umano specificando chi è la persona che ha la responsabilità di dire in ultima analisi è giusto oppure no. Magari il sistema informativo potrebbe anche fare una serie di preverifiche, che ne so, ti evidenzia delle cose, però alla fine l'ultima parola dice l'umano. Allora in questo caso è un'azione di responsabilità del, dell'organizzatore, cioè, ossia di una persona che lavora per l'organizzatore. Okay. Allora, lasciamo la prossima volta l'analisi dell'ultimo processo del pubblico.